Buon pomeriggio, sono Emilio Frattaroli, siamo di nuovo al Roma ai Fidelity, oggi è domenica 20, 28 novembre, eh, siamo intorno alle 4 del pomeriggio, si sta svolgendo la seconda parte della seconda giornata della cremessa romana che torna dopo due anni di assenza per i motivi che conosciamo tutti e sono qui in compagnia di Dario Candarella che è il Deus Ex Machina co-founder di Il Tempio, Puto, che è un una realtà uh, di Catania siciliana che è un po' una doppia testa di punto vendita eh, molto interessante, molto grande, ma anche di distribuzione di più di 30 marchi del settore sì. audio e high-end soprattutto. E siete qui con tre sale addirittura. Sì, quest'anno abbiamo deciso di portare alcuni prodotti rappresentativi del nostro eh, portafoglio e eh, abbiamo eh, così ehm, preso tre salette e montato dei, degli apparecchi eh, che abbiamo deciso eh, fossero nella fascia del medio livello medio basso livello proprio per dare la possibilità a chi si vuole appassionare chi anche ha diciamo così un portafoglio limitato un budget limitato di accedere all'i-end, infatti abbiamo portato gli apparecchi che vanno su una fascia di prezzo compresa tra i 1000 e i 5000 euro. E anche abbiamo messo alcune cose in esposizione statica, perché, eh, soprattutto i diffusori da pavimento, perché visto le salette abbastanza contenute nello spazio, eh, abbiamo preferito far suonare bene dei diffusori da scaffale, eh, da stand, piuttosto che diffusori da pavimento che per accordarli nelle stesse sale, nelle stesse salette sarebbe stato anche un problema. No? Certo. E quindi abbiamo portato eh, un, un paio di amplificazioni a valvole, eh, un marchio... Che si sta affermando sempre di più che Zachid Iris, un marchio greco che fa degli apparecchi che sono veramente eh, belli esteticamente, di contenuto a livello di, di realizzazione, di componentistica e quant'altro. Ma anche hanno un suono veramente invidiabile eh, con un budget di, di, di spesa veramente contenuto. Perché parliamo di amplificatori da sotto i 2000 euro. E, e nella prima saletta appunto sogniamo con questo Zacchid l'Hermes che anche ha una livrea abbastanza carina perché è tutto un grigio fumo con un, una livrea rossa che è, diciamo gradevole in uh, come sorgente invece noi rappresentiamo eh, per l'Italia due marchi abbastanza conosciuti e possiamo dire anche leader che apprezzatissimi certo. sì il primo è Lumin che è stato uno dei primi brand a imporsi eh, con forza nel mondo degli streamer di rete e abbiamo portato sia l'X1 che, che il top di gamma che il D2 in esposizione statica mentre abbiamo anche un, un altro marchio molto molto interessante che è Matrix Audio Matrix audio. dal punto di vista del rapporto di prezzo in questo esatto caso. perché Matrix Audio ha questi streamer di rete che non, eh, non oltrepassano i limiti del, del, delle spese importanti perché arrivano a, con un top di gamma di circa 3500 euro ma partono anche da, dal piccolo Element che costa intorno ai 1000 euro il top di gamma è l'Element X e il, il medio livello dell'element m sono tutti streamer dac eh, che eh, hanno la possibilità di essere cablati e andare su wifi ed hanno anche l'uscita cuffia con gli s sabre eh, che arrivano anche ai 9038 nel modello di punta e adesso è stato presentato anche il nuovo x sabre 3 che è un ehm, un DAC con possibilità anche Airplay e DLNA eh, realizzato dal pieno con tutti gli ingressi digitali 2S eccetera eccetera che, eh, di cui ne sta parlando tutto il mondo sì. perché è veramente, veramente una macchina estremamente interessante come apparecchi invece a Stato Solido noi siamo orgogliosi di rappresentare per l'Italia il marchio Sagden inglese e abbiamo portato quest'anno due amplificatori che abbiamo fatto suonare nella giornata di ieri il sag A21 che è un 25 watt in classe A e l'A21 SE che è un 30-35 eh, watt circa. Questi due apparecchi eh, a parte il piccolo difetto che scaldano come delle stufe, delle piccole stufe hanno un suono, hanno una timbrica veramente d'eccellenza, e una micro dinamica che caratterizza la classe A che è veramente molto importante in questo mondo e hanno un costo anche loro eh, contenuto, perché il primo modello costa circa 3.000 euro, il secondo sotto i 4.000 Come invece i diffusori, sempre tenendo la linea inglese che ci piace tantissimo, abbiamo portato Acoustic Energy, Accusi Kennerci è un marchio che si sta facendo strada dal, da un passato storico e blasonato, si sta facendo strada sempre più con prodotti nuovi e le linee, la linea 100, linea 200, la linea 300 e la linea 500 stanno riscuotendo specialmente in Inghilterra dove vengono diversi premi. Ultimo marchio di diffusori che abbiamo portato, anzi un altro marchio, perché poi l'ultimo è un altro, eh, che abbiamo portato è Usher, Taiwan. Abbiamo preso in mano la distribuzione di questi diffusori che hanno eh, dei contenuti tecnologici molto importanti, ad esempio hanno un. Un Twitter di proprietà eh, costruito con, con degli elementi in diamante e hanno una, anche là una timbrica diversa rispetto all'Acoustic Energy ma estremamente in gamma alta, estremamente ferma, estremamente eh, diciamo così precisa, con un basso molto articolato e, e che si contrappone un pochettino a Acoustic Energy che hanno invece un'impostazione timbrica un pochettino più rotonda. Altro marchio importantissimo che abbiamo portato, che è uno dei miei marchi preferiti, è Falcon Acoustic. Falcon Acoustic è stato il primo produttore dei, con, dei driver che sono stati montati nelle prime Keffer Rogers 3-5a infatti il b110 e il t27 sono proprietà intellettuali della falcon acoustics la, eh, la, la sono cassa delle de due versioni cioè la versione da 16 ohm e voi no, avete portato la, la versione, versione solo da 16 ohm okay. la falcon acoustic eh, rip, eh, propone quest'anno nella versione gold batch edition che dicono che quanto dai vostri colleghi eh, si dice che sia la migliore 3 5 mai realizzata propone la versione gold batch edition dove hanno raffinato ancora di più il crossover e, eh, e hanno, hanno cercato di tirare fuori da questo piccolo contenitore di scarpe hanno cercato di tirare fuori tutto il possibile, velocità, trasparenza, timbrica, veramente un diffusore che lascia Veramente sorpresi e senza, senza parole molte volte, e, ed è 100% inglese, and made in England. Questo è, come dire, è, è un punto d'orgoglio no? perché di tutte le 3-5 che sono fatte e sono in giro nel mercato, sì, mondiale, mercato. mondiale, diciamo, far con l'acoustica è la capostipite. Malcolm Jones, quando ha eh, incaricato di realizzare questi componenti eh, ha dato questo onere a Jerry Bloomfield che è il proprietario del, della Falcon Acoustic e quindi diciamo così loro sanno i trucchi per, eh, per tirare fuori tutto quello che, che in effetti eh, i nostri visitatori hanno riscontrato. Altro marchio importante che noi importiamo per l'Italia è GoldenEar. GoldenEar è un marchio che eh, fondato da Sandy Gross eh, per intenderci Definitive Technology eccetera, è un marchio che si propone sia nell'audio video che nell'audio con dei diffusori che nelle prime linee sono passivi e nelle linee superiori sono attivi. E non noi sappiamo perché, perché le abbiamo sentite, ma eh, si, si, eh, siamo anche noi eh, certe volte meravigliati perché ogni volta Stereofile li mette in testa nella loro classifica di migliori diffusori come rapporto qualità-prezzo. I modelli Triton Reference eh, arri ci arrivano richieste eh, senza aver fatto una, un push di pubblicità e di conoscenza verso i nostri appassionati. Eh, come invece queste case me me meriterebbero Altro marchio che abbiamo portato è Keriaudio, eh, nella versione dell'integrato a valvole eh, Sli100 che ha le KT150 come valvole e lì la timbrica delle valvole eh, e la rotondità unita alla dinamica perché è un 100 w a canale eh, ci ha dato veramente dei, delle soddisfazioni molto importanti perché l'abbiamo abbinato sia ad una cassa inglese che a una cassa americana la golden era on 2 che ha la Cusick energy e 300 casse che non hanno un costo elevatissimo perché le e 300 costano circa 900 euro mentre le ehm, le Golden Era ON2 sono più o meno sulla stessa cifra, intorno ai 1.000 euro, 900.000 euro. Non ricordo esattamente. Abbiamo tirato fuori proprio eh, avendo cercato la migliore sinergia. Nelle stanze, nelle stanze a disposizione abbiamo tirato fuori un, un suono molto armonico, senza aver esagerato con le frequenze basse, certo. insomma, veramente un, un suono molto armonico, molto contenuto, molto equilibrato. equilibrato sì. sareste, Una diciamo, gamma portato, alta, molto dinamica, certo. Come se, se ben nota la, la stanza, avete scelto i componenti giusti. Per farla suonare meglio. Ovviamente. Sì, sì, questo è stato l'obiettivo di quest'anno. Non è stato l'obiettivo di far vedere i muscoli, anche se abbiamo portato eh, un pre-finale AR, Team De Paravicini 912, il, il pre, insieme al, eh, non mi ricordo se abbiamo portato il 5-3-4 eh, finale a valvole. Che abbiamo fatto suonare chiaramente con un registratore a bobina. lì si occupa il mio eh, partner Tony che, che è un maniaco di questa, di questa impostazione analogica in più con una, due bei giradischi abbiamo portato il Kuzma lo StaBS, con un altro braccio lo Stogi con il, la torretta VTA 12 pollici un bello, un bello oggetto sia come realizzazione meccanica che come suono e abbiamo, e questo è un, un marchio sloveno che noi anche noi distribuiamo in esclusiva per l'Italia, unito ad un altro marchio, abbiamo proposto in un'altra saletta che è Oracle, storicissimo, penso che tutti gli certo. appassionati si ricorderanno del Delphi nelle, nelle varie... Eh, versioni, aggiornamenti MK1, 2-3, 4. Ora siamo arrivati alla 6 revisione B. Eh, il Delphi è un'opera d'arte. Quest'anno abbiamo proposto l'Origin che è un giradischi dischi un, di una concezione diversa, perché il Delfi è eh, diciamo flottante su tre punti, mentre l'Origin invece è a telaio rigido e anche di un, una livrea. Che si contrappone completamente al delfi, che è, eh, diciamo, eh, silver, tutto molto eh, luccicante, eccetera. Certo. Invece l'Origin è nero, assolutamente nero, però eh, con una striscia LED eh, che viene fornita a, a, con colori diversi a, a piacere del del cliente, può essere rossa, blu, gialla, e dà anche quel contenuto un pochettino più d'atmosfera che molti audiofili cercano nell'ascolto intimo ed esoterico delle loro serate. Senti, come sta andando dopo la prima giornata? Qual è il feedback? Il feedback è, eh, diciamo, estremamente positivo, e quindi siamo contenti, siamo molto contenti perché le persone che vengono apprezzano il suono, che è la, la cosa che ci interessa maggiormente successivamente si incuriosiscono alle cose che non conoscono eh, riconoscono invece i brand che nella loro memoria storica hanno un posto di rilievo e, e sono anche molto incuriositi da questi streamer di rete, per chi praticamente viene dal classico lettore CD, eh, ancora eh, vengono eh, scoperti, no? e, e si chiedono molte spiegazioni sulla, su questa musica liquida, su, sui contenuti e anche sulle performance che questi apparecchi possono avere rispetto al tradizionale lettore CD. È inutile, qui non stiamo a parlare allora, anche certo. di queste cose perché non... Eh, No, però e... beh, ricordiamo che tutti e due i prodotti che avete portato, sia Lumin che Matrix Audi, sono compatibili ad esempio con tutti i principali provider di streaming. Tidal, Cops, eccetera. Applicazioni... Sono anche certificati M4, per esempio. E perché... Run Ready. Eh, sono Run Ready. Tutti i diciamo, Run top, Ready, quindi quindi al è... momento disponibili. Sì, e sono DSD fino a 44 sì, kHz, sì, eccetera, sì, sì. quindi sono veramente macchine eh, aggiornatissime certo. sotto questo punto di vista. Ecco, non ecco, e in più quindi eh, al di là di questo speriamo di poter eh, ricevere sempre più visite nel nostro showroom di catania che è la cosa che ci fa eh, più piacere almeno dai siciliani certo. e, e in più presso i nostri punti vendita che sono una piccola famiglia di, di, di seguaci che abbiamo in italia eh, nelle più grandi città ci siamo in quasi, tutti, eh, in quasi tutte e, e speriamo presto di portare sempre altre novità, sempre eh, rappresentare al meglio questi marchi che veramente sono, eh, ci hanno onorato no? certo. di, di, di darci la loro, eh, la loro esclusiva per il territorio. Ci sarò anch'io perché domani ti ho fatto una promessa, a gennaio verrò a trovarvi, poi ho visto che cioè, sono dei voli, prima da Roma ci sono tipo 7-8 voli al giorno. Sì, sì, sì. E Si riesce anche a fare un'incursione in giornata e, e a visitare il vostro punto vendita molto interessante e a voglio farci qualche ascolto. Voglio fare anche una, un reminder molto importante che, perché sai... Emidio. Abbiamo tante cose quindi nominarle tutte diventa cioè, diventa onestamente <ride> difficile. Cioè, si sì, sì, è facile dimenticare delle cose che sono veramente d'eccellenza, però, tante volte sfuggono, abbiamo portato un bel diffusore quest'anno da Vienna sì, Acoustic, certo. anche quel diffusore è bellissimo. Però eh, è lì con... che ti ho visto molto ingenuamente quando siamo venuti, siamo venuti, adesso vedrete delle immagini, eh, il, il venerdì sera eh, a curiosare, un po' come era il setup, abbiamo visto anche il montaggio del, eh, dell'Oracle e, e, e ti ho chiesto, ma questi diffusori belli, quando fatti sentire i diffusori da pavimento e i diffusori in bolce? E tu mi hai eh, gelato in maniera molto sì, intelligente e sapiente in, in modo ina inappuntabile. Volevamo portare il diffusore da stand di Vienna Acoustic. Perché Vienna Acoustic si pregia di dire che la timbrica e i suoi diffusori, da quella più piccola a quella più grande, è esattamente identica. Però eh, noi sappiamo, come anche tu saprai, eh, abbiamo eh, sia specialmente per Sagden, per Vienna e per altri marchi che adesso non ti nomino, abbiamo problemi di approvvigionamento molto importanti. Non eh, ci hanno dato. Chiaramente sempre le solite spiegazioni, ma ordinare un AIDIN purtroppo per noi è diventata una follia perché c'è un diffusore da scaffale ci fanno aspettare quattro mesi. Quindi ne abbiamo ne ricevute due coppie, abbiamo consegnato immediatamente, avevamo chiesto ad un al cliente che le aveva, aveva ricevute se prima di, di, di certo. portarla a casa potevamo fare questa ma giustamente anche lui dove essere certo certo. stato quattro mesi dice no ora le voglio certo. e quindi abbiamo portato in esposizione statica la Vienna eh, Beethoven Baby Grand col nuovo concetto di, di woofer pla semi planari eh, con questo cammino bellissimo queste lavorazioni che loro fanno del legno sono veramente splendide però purtroppo non, non siamo riusciti a farlo suonare come si deve e quindi preferiamo il prossimo anno, magari con una sala più grande, portare questo diffusore di nuovo e poterlo invece ascoltare, perché è veramente anche là una soddisfazione estrema poter apprendere eh, quello che è stata la bravura di queste persone austriache nel fare questi diffusori. Benissimo, ti ringrazio Dario per il tuo tempo e per, per le tue parole. Ci vedremo adesso nel pomeriggio, in cui passerò insieme a Giampiero a fare degli ascolti presso di voi. Grazie. Vi aspetto, voi. A, Catania. Certo. a Catania. Anche. <ride> <ride> Ciao.